Come vede la sua presenza in una manifestazione come politicamente scorretto? Io penso che ci sono da sempre. Normalmente eh, venivo invitata eh, per presentare altre iniziative, altri libri e quindi mi sento assolutamente a casa. Quindi sono contenta di essere qui. Eh, se solo posso dire io sono qui. Però il mio cuore batte molto perché mi manca molto Davide e volevo proprio fare un saluto e un abbraccio perché so che lui ci guarda, Davide Montanari scusate ma mi sentivo di farlo.